Benvenuti a tutti a questo nuovo tutorial di 1-2-3 Ricrea. Oggi voglio realizzare le scarpe della Befana. Sì, avete capito bene, le scarpe, non le calze della Befana. Una simpatica decorazione adatta sia per l'epifania che per la festa di Halloween. Per questo tutorial avrò bisogno del carton della della scarpa della Befana. Eccola qui. Sul riquadro sotto troverete il link per scaricarlo. Del cartone, del feltro. Una decorazione dorata. Questa è stata realizzata con le capsule del caffè. Se vi interessa, vi metto nel riquadro della descrizione il link al tutorial su come realizzarlo due ritagli di cordoncino tre ritagli scusate di cordoncino nero due più stretti e uno più grossetto ago e filo e colla a caldo ritaglio la mia sagoma due volte nel feltro o nel pannolenci e due volte in un cartoncino non molto grosso, ritagliateli tutti nello stesso verso, non così ma tutti nello stesso verso così, sia il cartoncino in modo che quando sono appese le punte delle scarpe vadano nella stessa direzione e non speculare perché sennò si incrociano. Prendiamo il nostro ritaglio di cordoncino più piccolo da una parte facciamo il nodo così ho fatto il nodo adesso con due spiglie dopo le andremo a puntare con, uh, con ago e filo il cordoncino io voglio creare come una lacciatura vedete appunto sulla punta della scarpa faccio giro e appunto proprio metto lo spillo che si infili dentro l'incrocio del, del nastro faccio un altro giro per creare la mia allacciatura e appunto con gli spilli vedete, giusto per dare la posizione adesso con ago e filo vado a cucire partendo dalla fine vedete, questo, la fine la devo nascondere e la nascondo dietro allora, prendo ago e filo un nodo il mio cordoncino e lo fermo dietro, alla fine del cordoncino e lo fermo dietro. In modo che non si veda. Ecco. Ora passo sul davanti, bastano giusto due punti per fissare il cordoncino in modo che non si sposti, non serve essere dei provetti salti. Quindi io infilo l'ago nell'incrocio e con due puntini fermo, perché poi voglio che la lacciatura rimanga morbida, che non stia attaccato al, al panno lenci. Ecco Vedete, con due semplici punti ho fermato il mio mm, giro. Adesso porto l'ago, infilo l'ago sul cordoncino e vado al rovescio. Ok? Adesso mi sposto sul rovescio e spunto sempre nell'incrocio tra i due. Nell'incrocio del cordoncino, vedete? Altri due puntini filo proprio lago e vado dall'altra parte in modo da fermarlo e adesso per finire l'inizio l'inizio della mia allacciatura faccio altri due puntini Ho preparato le mie scarpe, ho fatto l'allacciatura sia in una che nell'altra, vedete? In tutte e due. Ora attacco la colla a caldo, tolgo la sagoma che non ci serve più, quindi noi ci troviamo in questa situazione qua. Abbiamo cartoncino e feltro sopra cartoncino e feltro sopra, ok? Adesso vado a incollare per prima cosa il cordoncino più grosso sulla punta della scarpa Ora metto colla su tutta la Carpa in cartoncino, un bel po di colla, e poi applico la parte in, in feltro. faccio la stessa cosa dall'altra parte Ora applico due decorazioni dorate, le mie sono di riciclo con le capsule, ma vanno bene anche due bottoni dorati, due sonagli, vanno benissimo. Li applico per decolare la mia scarpa. Adesso toco. la befana da appendere alla porta. È un tutorial semplicissimo adatto a tutti. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Arrivederci alla prossima da 23 ricreo.